senza amore per noi mortali io... Senza sì. il nostro bacio, e Il senso il lamento, senza il nostro bacio, di odio. dio, di a mio dolce. questo. Oggi è un ricordo particolare che mio marito 30 anni fa ebbe un eleonorisma uh, e per nove giorni stesse senza più parlare, più niente, perché perse celebremente il cervello anche oggi voglio ricordare tutti quanti, non solo i miei parenti con mio padre, i miei suoceri, tutti ma anche i vostri cari, così anche Eusebio il nostro cantante e anche Rinaldo Giuliani che fa parte, era un tenore del, sì, del Marocco e sta qui Domenico Di Stefano e altri comunque poi vi do il giornale, non ve ne andate perché c'è i giornali, perché così non, non dimentico nessuno però non posso prolungarne oltre perché abbiamo già perso tempo desidero adesso dare la parola a tu tutti, in modo che ognuno di noi eh, parli. Do la parola adesso all'architetto Alfonso Correri. Io prima, prima, prima, prima che lo interrompo, volevo dire una frase: una frase certo. piccola, piccola, perché poi comincia e non vale più quello che volevo dire. Scade, scade il significato. cioè io anni fa andai a trovare un, un caro amico militare a, a Siracusa e questo tornava in quel momento che io entravo a casa sua, tornava da Roma con il Montreal l'Alfa Romeo ha costruito tre, tre Montreal ne ha costruite tre era, questo faceva, era proprietario delle Ruspe, cose varie, ma io non sapevo chi era era un ricco un benestante allora mi presentavo, quando mi vidi Antonio, Antonio, eh, mi ha messo un grande saluto e dove sei stato? sono stato dal presidente di tutti i presidenti mi disse senza dirmi da chi era stato però me, me, me fece questa esclamazione adesso sentì lei che parlava il al presidente il al presidente il presidente, presidente era presidente qua, presidente pure di questa camera presidente di tutti i presidenti allora mi ha fatto ricordare questa frase l'ho voluta dire scusate forse per voi non ci avrà significato non ci avrà significato per me è... Mi è sembrato di rivive, rivive, quel momento. Certo. Sì, sì, ma la sigla si basa su tanti amici e poi ognuno svolge culturalmente Presidente del Consiglio Presidente